Allora, come prima cosa finiamo l'esercizio che abbiamo iniziato ieri, in realtà siamo già a buon punto, nel senso che ciò che ci manca, avendo già letto i dati e creato il grafo, ciò che ci manca è scrivere quelle quattro righe di codice che ci servono per calcolare tutti i cammini di codice, tutti i cammini minimi scusate, eh, ma questo lo facciamo con le funzioni di librerie. E, eh, e poi agganciare all'interfaccia utente questo calcolo in modo da appunto attivarlo su richiesta dell'utente okay? allora questo lo facciamo eh, andando a prendere anche l'interfaccia grafica dove è andato? Mm, scusate questo è il progetto di cui avevo già avevamo già diciamo così come, ehm, come specifica, no? che ci è già arrivata insieme al problema, una prima bozza dell'FXML dell'interfaccia, che con calma si aprirà, eh, che è questo, allora, eh, il lavoro principale oltre magari andare a completare, aggiungere, vediamo se c'è tutto, se dobbiamo ritoccare, se andiamo a vedere se ci sono gli id, non degli elementi che ci servono, andiamo a costruire una classe controller, okay? eh, allora vediamo se c'è tutto ciò che ci serve. C'è una stazione, una tendina, stazione che poi noi dovremo popolare con l'elenco di tutte le stazioni possibili. Quindi sarà un'operazione da fare in fase di inizializzazione di cui ci dovremo poi servire. Questa la possiamo andare a popolare direttamente dal modello. No, nel modello, se ricordate, abbiamo già una, una, una lista di fermate che possiamo direttamente inserire qua, no? per popolare la tendina. Eh, C'è un bottone calcola, che è il bottone che attiva l'esecuzione qui in questa eh, interfaccia ho scelto la, la, diciamo, la, la via più semplice da un lato scelgo la tendina ma cambiare la voce della tendina non fa scattare nulla no? non, non genera nessun evento in particolare l'unico evento che mi interessa è quello della pressione di questo bottone per andarci a complicare troppo la vita e poi qui c'è una casella di testo in cui qua ho messo del testo puramente esemplificativo che invece dovremmo riempire no, con i nostri contenuti Uh, questi sono gli unici tre elementi che ci interessano questi elementi andiamo a vedere io ho, quando ho creato questo fxml ho già dato un nome l'ho chiamato box partenza perché è una choice box che rappresenta la stazione di partenza questo bottone ho chiamato btn calcola il bottone che attiva il calcolo e poi questa area di testo che è un txt elenco stazioni quindi diciamo avendo già questi id li potremo già iniettare direttamente, ce li troveremo già iniettati dentro il controller e basta direi, nel senso che è tutto ciò che ci serve per poter lavorare ok? sembra che eh, al di là poi magari di buttare via questo testo qui che diciamo così, è poco significativo eh, nella versione finale del file potremmo andare a lavorare direttamente con questo, allora la, il primo passo è, dicevamo Ripassiamo un pochino il workflow no? per la serie di passaggi per creare applicazioni con, con, eh, con JavaFX. Eh, conviene partire dall'interfaccia, definire gli elementi principali e definire un nome per questi elementi principali. Eh? Eh, perché in questo modo possiamo farci eh, visualizzare... Ho già Diciamo così, generare lo scheletro del controller che ci serve. Perché se poi lo faccio, se questo controller lo creassimo troppo presto, ehm, avrebbe il problema che non inietta, no? dovremmo poi a mano andare a aggiungere le variabili che aggiungiamo. Quindi conviene farlo quando l'interfaccia è relativamente stabile, così abbiamo, già, abbiamo meno lavoro da fare. Ehm, qui c'è una classe che ha un nome non esistente possiamo andare a inserire il nome, andando a prendere la proprietà controller, da qua, e il controller, io voglio che sia una classe che si chiama, dunque, .gui .gui. la chiamiamo controller. Salviamo questa cosa, non era ancora definito e a questo punto non me lo considero lo stesso, vabbè. ma ci pensiamo noi. Eccolo qua, class controller all'interno di questo package. Copiamo tutto questo e siamo pronti per inserire, per creare il nuovo controller. come classe all'interno di questo package facendo un semplicemente un copia e incolla e questo è il punto di partenza a questo punto l'altra cosa che dobbiamo fare a livello di interfaccia utente è di definire l'evento che ci interessa questo calcola, ok? Allora l'evento che ci interessa è l'one action che potremmo chiamarlo calcola percorso, do calcola percorso, e questo ovviamente deve corrispondere ad un metodo. E qui non mi ha ancora messo, non mi ha ancora messo, ah no, aspettate un attimo, ho dimenticato... ok, no, qui eh? c'è, it.polito.ferrovia.gui.controller, quindi dovrebbe, vabbè, dai. allora cosa dobbiamo fare, lo, lo, lo riapriamo dopo perché così vede direttamente i nomi dei metodi, eh, cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo... Pensiamo in termini no, di operazioni. Sull'evento do calcola percorsi, eh, dobbiamo, dal controller, di fatto, leggere la tendina che mi dica quali stazioni ci sono e ehm, calcolare l'algoritmo e aggiornare la casella di testo. Questo vuol dire che dall'interno del controller devo avere accesso al grafo, giusto? Perché per calcolare i percorsi io mi posso fare qua la new della classe, che ne so, Floyd, Warshall, ma poi devo passare il grafo. Così come per popolare inizialmente la tendina devo avere accesso al modello, giusto? Allora... Per far questo, prima di andare se a mettere a posto i dettagli dell'evento, dobbiamo arricchire il controller con il riferimento degli oggetti che gli servono. Allora, sicuramente il modello lo possiamo mettere qua e il model ovviamente sarà di un package che si chiama hit.polito.ferrovie dove l'avevamo messo e questo mi servirà no, per Principalmente per generare l'elenco delle stazioni, della tendina, nell'inizializzazione. Ma poi dobbiamo anche accedere al grafo. Allora, io quello che mi sto chiedendo, il ragionamento che sto cercando di fare è: eh, cosa devo mettere qua dentro il controller come riferimento al grafo? Mi risulterebbe abbastanza brutto, scomodo. Uh, non, non mi piace tanto, diciamo così, avere un riferimento che sia troppo specifico. Cioè ricordiamoci è fatto questo grafo. Questo grafo è fatto così. L'abbiamo costruito qui con questo tipo di dato qua, default, directed, weighted graph, fermata, eccetera, eccetera. Sì, è una scelta che avevamo fatto. Adesso se andassimo a mettere dentro il controller un riferimento a questo oggetto qua, dovremmo copiare dentro il controller questa definizione dati. Va bene, funziona. Il problema è che sto propagando queste dipendenze, della scelta che abbiamo fatto di che tipo di grafo usare, le sto propagando in più posti, le sto mettendo un po' ovunque. Allora, quando è così mi viene da fermarmi un attimo e chiedermi, ma non riusciamo a buttare via sta roba o renderla meno visibile o renderla meno... Eh, sì, si può fare facendo un'operazione analoga a quella che abbiamo fatto col modello. Cioè noi abbiamo creato una classe di modello in cui mettere dentro le varie collection perché così erano tutte insieme. E se avessimo dovuto, se dovessimo, se volessimo in futuro cambiare queste quelle collection, aggiungerne altre, basta che modifichiamo la classe di modello, ma tutto il resto del progetto usa semplicemente la variabile model, che poi dopo va a prendere le informazioni che gli servono. Possiamo fare la stessa cosa col grafo. Non lo metterei dentro il modello, perché sono due cose diverse, ma fanno due mestieri diversi. Però potremmo costruire, così come abbiamo costruito una classe model, potremmo costruire una classe grafo che contenga eh, direttamente questo, questo oggetto. E magari anche questo metodo qua, build graph, lo spostiamo lì dentro. Così gli unici, o quasi gli unici, diciamo così, che conoscono come viene creato il grafo nel dettaglio, sono dentro la classe grafo. Eh? Non la chiamo grafo perché è troppo generico, fatemela chiamare graph model. Che è un altro pezzo del modello. Noi cerco sempre di separare le cose e dare a ogni classe il suo compito, così me la trovo più facile. La, questa classe GraphModel dentro avrà ovviamente una variabile che è di, sto facendo un minimo di quella che si chiama rifattorizzazione no? prendo pezzi di codice che erano in una classe e li sposto in un'altra ehm, questo GraphModel avrà dentro una variabile di distanza che è questa privata ovviamente devo poi importare tutti i package che servono sì, ce li ho, graph. E avrà dentro il famoso metodo build graph che prendo e copio direttamente da questo... dal main, dalla no? classe main, e la sposto qua dentro. Questo metodo BuildGraph a questo punto non ha più bisogno di ritornare nulla, diventa void, guardate com'è pulito, io creo un, modello, un graph model e ha dentro un metodo che si chiama BuildGraph che prende il modello dati, quello del database, e alla fine, anziché return g, fa dis.graph uguale g. è simmetrico quanto facevamo col modello. Il modello aveva delle sue variabili locali. Qui, in questo caso, il Graph Model ha delle variabili locali in primis il grafo e poi ha un metodo Bill che permette di crearle. a partire dal modello normale, dal modello del database. Quindi questo mi permette all'interno del Main di buttare via questo metodo non c'è più e se vogliamo semplificare ulteriormente il metodo start perché a questo punto non vado più a creare un grafo ma mi creo un graphModel graphModel lo chiamiamo pure così new graphModel e poi model.buildgraph di model. Potrei anche usarlo come costruttore volendo. No? E quindi ho tolto via dal main le informazioni di dettaglio sul grafo e metto dentro la classe GraphModel e ci metterò anche poi l'algoritmo per trovare i percorsi come mi servono per assurdo se io dovessi cambiare la libreria che uso per elaborare i grafi l'unico che deve saperlo è GraphModel quasi mm. eh, Sì, poi questo graph qui non ce l'ho più come variabile ovviamente e quindi dovrò eh, scusate, fare i soliti get setter all'interno della classe graphmodel. Quindi oltre al build graph ci aggiungo anche i metodi get e set, però per il momento solamente della classe graph. E questo è ciò che mi permette all'interno del main di continuare a riferirmi al grafo non più come graph ma come graphmodel.getGraph. Poi in realtà questa è una, una stampa di debug. Se volessi potrei esportare direttamente dalla classe graphmodel il metodo site, potrei avere un metodo che si chiama numero di vertici, un metodo che si chiama numero di archi, per rendere accessibile direttamente già l'informazione che mi servono. Quindi abbiamo fatto un, passe, un passettino avanti sull'incapsulamento del grafo e abbiamo anche un luogo, perché la, la prossima domanda che ci saremmo posti sarebbe stata, ma dove lo metto il metodo che fa il calcolo? dei cammini minimi. Lo metto dentro il controller? Mi, mi piaceva poco, perché questo controller cominciava a diventare troppo complicato. Già il controller di per sé è incasinato, perché tutti i metodi che vengono chiamati in modo asincrono, eh, l'inizializzazione degli oggetti, eccetera. Quindi è meglio a questo punto metterlo dentro questa classe GraphModel, che è a sé stante. Il controller avrà il riferimento di tutto, il controller è là in punta, vede tutti. Però vedere tutti non è detto che debba fare tutto lui ha una serie di oggetti a cui poter, no, delegare. Eh, se andiamo... ok. Quindi a questo punto la classe controller, den, oltre a model, avrà anche un graph model. La chiamiamo sempre nello stesso modo, per scarsa fantasia. E ovviamente... questo graph model è qua... Queste due variabili dovranno essere in qualche modo impostate dall'esterno, da chi crea il controller. E quindi dovremo metterci due metodi setter per questi due signori. Anche qua, un setter e un getter per model e graph model. Tutti questi qui no, ma di model e di graph model sì. E li metto qui all'inizio, va bene. Ho dimenticato un private avanti. Eh? Nulla di speciale. Allora, a questo punto torno nel main. E a questo punto ho creato queste variabili. Qui sono pronto per inizializzare l'interfaccia grafica, finalmente. Inizializzo l'interfaccia grafica, apro l'fxml e poi setto i vari controller, vista, eccetera, in modo che si conoscano l'un l'altro. Allora, questo per pigrizia fatemelo prendere, questo progetto qua mi ricordo che l'avevo fatto. Alla fine è sempre questo, sono le tre istruzioni che ci servono. un fxml loader che legge in questo caso il file che avevamo chiamato gui.fxml GUI lo carichiamo e otteniamo riferimento al controller attraverso il metodo getController del loader. Controller ovviamente della classe questa qua, ferrovie.gui. E una volta che l'ho fatto io posso informare il controller del modello e del grafo su cui deve lavorare. Quindi abbiamo controller.setModel, del modello che ho appena creato là sopra e controller Punto .set GraphModel del GraphModel che ho appena creato là sopra. Quindi ignoriamo queste, queste system.out che abbiamo messo solamente per controllare che funzionasse qualcosa. È molto lineare. Creo un nuovo modello, interrogando il DAO usando i metodi del DAO, l'abbiamo fatto ieri. Creo un graph model e gli chiedo di crearsi il grafo, passandogli il modello esistente. Creo la vista, qua, crea la vista, e dalla vista mi faccio passare il controller che è stato definito all'interno dell'fxml, l'oggetto controller che è stato istanziato e inizializzato, il metodo initialize a questo punto è stato chiamato, e dopo posso passargli i riferimenti a queste variabili. Da questo punto in avanti il controller va avanti da solo, è pronto, e inizializzato. L'altra cosa da fare a questo punto è visualizzare le cose, quindi sono queste altre istruzioni che sono sempre le stesse, quindi non a caso sto facendo copia e incolla, perché una volta che ho tutta vista e il controller pronta, creo la nuova scena, a partire dall'elemento radice che ho appena caricato dall'FXML, finora erano solamente dei nodi, questi nodi li faccio diventare una scena e questa scena la mando in onda sul primary stage che mi è stato passato dalla libreria stessa, quindi dalla finestra di Windows. Questo dovrebbe, grosso modo, chiudere il ciclo. Adesso vediamo se funziona, se abbiamo dimenticato qualche pezzettino. Qui vedo un errore rosso, che cos'è? It.polito.parole. Ah, questo qua non c'entra niente, ovviamente. Un copia e incolla, datato. E poi c'è ancora qualcosa? io exception giustamente questa cosa qui potrebbe anche non esserci Vabbè, in questo caso riportiamo l'eccezione al chiamante ok vediamo se funziona ovviamente no Dunque dunque, partendo dall'inizio, ah JDBC, secondo me non ho fatto partire MySQL, e infatti non è attivo. Ovvio che in un'applicazione vera questi, questi errori dovrebbero essere gestiti, cioè quando parte l'applicazione dovrebbe venire la finestrella tutta bella educata che dice attenzione, non riesco, anziché smatterlo in sezione sullo schermo. Allora, riproviamoci. Allora, andiamo un pochino più avanti. Illegal state exception location is not set. Que vuol dire? load.load load. costruito costruito e quando cerco di fare il load che non ci riesce gui.fxml andiamo un po' a vedere qua mi funzionavi adesso non mi funzioni più questo non, non c'entra col nome del file direi perché è prima non ci prova neanche location non set sembra quale che lui debba avere un set location Vabbè, deve c'è qualcosa di ridicolo che non vedo in questo momento. Location. Andiamo avanti. Eh, lo risolvo nella pausa così non ci non sì. siamo bloccati a cercare... Oppure facciamo così. Make a medication. Cannot be found in the location you have provided. Secondo me è, un, è una manifestazione del famoso problema che Eclipse non sempre copia l'fxml Vabbè. questo mi fa venire in mente una cosa che forse a questo punto è opportuno che magari all'esame nel progetto che distribuiamo ci siano già anche queste linee di codice qua così siamo sicuri Ma è un problema di path name o di copia del, del file di fxml nella nel direttore eseguibili, eh? adesso in questo momento no, no, no, non, eh, non riesco a debaggarlo al volo, però è un problema che vorrei evitare, uno dei motivi per cui facciamo queste cose insieme è anche quello, no? di vedere quali sono i potenziali problemi bloccanti che vorrei evitare che ci fossero all'esame. quindi questo mi, mi prendo nota, nel senso che vi darò già un progetto in cui si apre la finestra vuota, l'fxml, così almeno questa parte sappiamo che funziona, Ok? E perfinate qua, me ne gioco poi con calma. Ok, andiamo avanti a ragionare. Noi abbiamo a questo punto il nostro... Eh, sappiamo che non lo possiamo provare, quindi andiamo ancora avanti un pochino a sviluppare senza poterlo provare, poi nella pausa lo sistemo e vediamo dopo la pausa il funzionamento. Allora, noi abbiamo il nostro modello che è collegato alla vista e dobbiamo fare due lavori come minimo. Il primo è quello di popolare la tendina, la choice box, con, ehm, con le voci corrispondenti alle stazioni. Allora, questa choice box, se andiamo a vedere come viene dichiarata, vedete che qua è dichiarata con choice box punto interrogativo. Perché la classe choice box del, del JavaFX è una classe parametrica. C'è una tendina che può contenere al suo interno oggetti o riferimenti a oggetti che io desidero. Quindi dobbiamo andare a capire come fare eh, a popolare questa tendina e quale oggetto mettere dentro. Beh, Sarà l'oggetto fermata direi. No? Andiamo a vedere la, docu la, la documentazione, JavaFX ChoiceBox. dice che al suo interno eh, ha una cosiddetta observable array list qui noi non dobbiamo creare la choice box perché è già stata creata ma dobbiamo popolarla se vedete qua c'è un metodo setItems che permette di aggiungere degli elementi a questo nodo che sono di fatto le voci queste voci sono una observable array list, un array list di, di, di, di oggetti, quindi questo è l'esempio a cui possiamo fare riferimento per popolare questa choice box. In realtà andiamo a vedere anche il file fxml, open with xml editor qua vediamolo come sorgente Perché questa choice box l'abbiamo messa già dentro lui quindi qui dobbiamo andare a modificarlo questo file nel senso che quando abbiamo creato la choice box in fxml lui ci mette già dentro dei valori di prova e in questo caso sono delle stringhe con questo valore allora noi se lo lasciassimo così ci troveremmo nel programma item1, item2, item3 e poi le nostre stazioni allora cancelliamo questi dall'fxml e lasciamo questo fx collection già, già creato di fatto no? questo, questo comando qua in xml è quello che fa creare l'elenco, questo elenco poi lo lasciamo vuoto, Qui non lo possiamo riempire l'fxml perché dobbiamo riempirlo la il del database, non possiamo metterlo a mano Okay. Quindi questa è un'operazione che facciamo, qui ho salvato, questo, da qua lo vado a riaprire così, siamo sicuri che se ne accorga, e dove lo vado a riempire? Lo vado a riempire nell'inizializzazione del controller. Noi qua lo possiamo mettere, se vogliamo fare una cosa facile, come stringhe oppure potremmo metterlo come oggetto fermata. Magari facciamo una cosa più, la cosa più semplice è quella di mettere questi nomi come stringa. E nell'inizializzazione io vado a riempire ad aggiungere per tutte le fermate che ho il nome della fermata all'interno del mio box partenza. Quindi, cosa farò? Semplicemente. Prendo tutte le fermate, quindi mettiamo un commento, riempi la, tendì, la choice box con le stazioni di partenza, possibili. Quindi for fermata F, dove le ho queste fermate? Le ho nel modello. get fermate per ogni fermata eh, che ho nel mio modello la vado ad aggiungere all'elenco di item della mia tendina quindi abbiamo choice box no si chiamava non mi ricordo già più Scritta qua sopra box partenza, box partenza è il box. Dopodiché, di questo devo andare a prendere gli elementi interni. e Quindi, devo andare a dunque, eh, contains. Get items, gli item della tendina, e questo mi dà la collection. Questa collection ha un add, un metodo add, che mi aggiunge la, o più che toString string, diciamo, get nome. in questo caso è uguale ma. quindi ho la choice box la tendina prendo al suo interno tante proprietà una delle proprietà è un elenco, un array list qui si chiama observable array list perché, per, per, per scatenare gli eventi quando aggiungo o tolgo degli elementi ma è sempre un array list eh? a questa array list aggiungo il nome della fermata e quindi avrò tante voci alla fine di quella di quell iterazione e ho popolato la tendina Adesso appena sistemo l'altro errore del loader possiamo vederlo. Il secondo lavoro da fare qua dentro è quello di agganciarsi all'evento del bottone che avevamo visto, eh, ho perso il loader, lo scene builder, riapriamolo. Apri con questo bottone qua che abbiamo detto che avevamo un metodo che si chiama Do calcola percorsi. Ok? Eccolo qua, quello che non me l'aveva fatto prima, a volte chiudere e riaprire. Eh. quindi questo metodo del calcolo percorsi lo copio da qua sempre per pigrizia perché così mi trovo già la signature fatta giusta quindi avendo definito questo mi dice come fare e nel mio controller aggiungo metto dopo il metodo initialize perché logicamente viene, viene dopo Uh, java attenzione qua a importare gli, gli eventi perché c'è un action event anche in java.avt quindi non cliccate mai il primo che vedete sempre java.fx ok? allora questo è uh, il punto in cui dobbiamo fare il lavoro vero ma il lavoro vero in realtà non lo facciamo qui lo deleghiamo chi? alla classe grafo al graph model quindi non, qui non farei altro che andare a prendere qual è la stazione di partenza che mi interessa. ok? Quindi andare, prima cosa, andare a prendere string partenza uguale, dove la prendo? Dalla tendina. Quindi eh, si chiama sempre box partenza, punto, get value. Mm? Cioè, gli item che sono tutti, di cui quello selezionato correntemente mi arriva già direttamente al get value e questo è il valore della tendina. Qui dovrei controllare che sia valido. Facciamolo dopo. Sento, andiamo avanti a questo punto, sulla base di quello. Facciamo la ricerca dei percorsi. Eh, la prima, ehm, quello che farei magari è chiedere, cioè, innanzitutto prima di, chiamare, prima di parlare col grafo, convertirei questa stringa in un oggetto fermata. Eh? Fermata F, dove lo prendo? Dall'elenco delle fermate, index of, vado a prendere. È lo stesso giochino che facevamo quando abbiamo caricato il grafo. New, fermata, con questo nome, nome che è partenza, null, come coordinate. E tutto questo mi dà, se va tutto bene, la posizione, diciamo, spezziamolo, se no diventa un mostro fermata oggetto fermata confronta per eh. L'oggetto fermata confronta per string, l'equals ce l'ha? No, sull'id non va bene, buttiamo via tutto l'oggetto fermata ragiona per, per id e non per stringa. Quindi, se ho la string, se ho il nome, devo farmi l'iterazione a mano. E allora a questo punto, me la faccio mano uno dopo l'altro, if eh, abbiamo detto f. Equals, Scusami, f.getnome equals partenza, l'ho trovata. Se no fermata, trovata, uguale null, trovata, uguale s. Ecco. Ricerca lineare. E poi, finalmente, posso chiedere al grafo, calcolami i percorsi. Uh, invocando un metodo che non ho ancora fatto devo fare, lo farò adesso sull'oggetto mod model graph graph model calcola percorsi a cui passo la fermata che ho trovato e questo che cosa mi restituirà adesso non lo devo inventare se vogliamo potrebbe restituirmi una lista di fermate, in realtà è qualcosa di più di una lista di fermate perché di ogni fermata devo avere anche il, la distanza, il peso e poi ordinarlo sulla base di quello. Oppure potrebbe già essere, prendiamo le scorciatoie, potrebbe essere già direttamente una stringa, risultato, che mi arriva già direttamente dal graph model, e, e diciamo che questo metodo fa, fa, farà tutto lui. Questa è la cosa più veloce da fare dentro il controllo, non è la più pulita da fare in assoluto, però purtroppo siamo in un contesto così di esame, col tempo limitato, non sempre possiamo fare le scelte no, architetturalmente migliori, poi magari possiamo migliorarlo, ma la prima battuta la possiamo fare così. A questo punto una volta che ho il risultato, che ho delegato il graph model a calcolare, perché è lui che deve lavorare sul grafo, non sono io controller, e con questo risultato andrò ad aggiornare la mia casella di testo. E quindi dirò semplicemente che la txt elenco stazioni, set value, set, non si chiama set value, set text probabilmente, andiamo a vedere come si chiama il metodo eccolo qua, sì, set setText risultato e questo gestore di eventi ha finito il suo lavoro okay, stiamo lavorando un po' grezzo con le stringhe in modo un po' grezzo con le stringhe potremmo lavorare meglio con gli oggetti fermata e con le liste però come, primo, come prima approssimazione è più che sufficiente. Quindi il controller fa due lavori, uno inizializza la tendina e due sulla pressione dell'evento chiede, estrae l'informazione che serve, chiede al calcolo percorsi di lavorare e poi mostra il risultato. Ok? Adesso il calcolo percorsi non esiste, lo dobbiamo fare, e quindi questo errore qua di calcolo percorsi dice eh, non c'è, crea un metodo nuovo. in cui facciamo il calcolo dei percorsi minimi. A questo punto dove siamo? Siamo dentro GraphModel. Quindi abbiamo in mano la classe Graph. Possiamo far tutto. Qui dobbiamo calcolare che cosa? Tutti i percorsi da una fermata verso tutte le altre. Quindi ad esempio, algoritmo di Dijkstra. Single source, shortest path. Non serve bellman Ford, che le trova tutte. e quindi possiamo dire come si chiama dice short space si chiama la classe di un grafo fatto come? Di, beh, di fermata e default weighted edge uguale new di questa cosa qua ah. a cui gli passo, lei vuole che gli passi il grafo, e perché il verso di fine? Aspetta un attimo che andiamo a vedere la documentazione. destra short spart. Quando lo creo il grafo, vertice di partenza e vertice di arrivo, oh maledetto, lui li calcola tutti. No, allora non va bene. l'altro bello non forte non ricordavo che il costruttore avesse ecco questo è così questo mi piace ti do il grafo e ti do il vertice di partenza tanto lui calcola tutti i cammini non so perché quello di Dijkstra fosse limitato a uno solo quindi cambiamo idea prendiamo questa a cui passo il grafo ok e il vertice di partenza che sarà ovviamente trovata l'abbiamo chiamata trovata non mi piace partenza e a questo punto gli devo chiedere di calcolare i percorsi minimi per tutte le destinazioni possibili. Allora, vediamo questa bellman 4 che abbiamo scelto di usare. Che metodo mi dà? Mi dà un metodo FindPathBetween, a cui gli ripasso il grafo, il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. crea un oggetto e tutti gli altri vertici. Questo è il metodo, ok, get cost, get cost and vertex. Ecco, in realtà mi basta questo, se andate a vedere. Get cost and vertex, perché mi, il vertice finale lo scelgo io. E non mi interessa, dicevamo ieri quando commentavamo il testo, il percorso effettivo, ma solamente il suo costo. L'alternativa era getPathEdgeList, in cui dato un vertice d'arrivo mi dava tutti gli archi di cui questo era composto, di cui il percorso minimo era composto. Quest'altro metodo non ci serve perché è quello che useremmo se dovessimo calcolare un percorso solo, lui mi un percorso dato la partenza d'arrivo e poi si dimentica. Allora, a noi interessa ripetutamente chiamare questo metodo getCost. Questo metodo getCost eh, mi restituirà per ogni fermata il suo costo dove metto le informazioni? Beh, le informazioni che eh, ottengo le potrei mettere dentro la mappa che mappa a una fermata un double che, che corrisponde alla sua distanza e poi questa mappa la, la, ehm, la potrò poi usare per generare il testo Ok? il testo che mi serve quindi a questo punto ho creato l'algoritmo che in realtà lavora, eh, poi lo interrogo, interrogo il risultato della sua elaborazione, creando una mappa, java.util.map, che mappa ogni fermata con un double, la chiamo distanze, uguale new. Nash map, tree map. Nash map costa meno perché la trimap dovrei, dovrei fare comparable le fermate non sono sicuro di averle fatte e a questo punto prendo tutte le possibili fermate arrivo di arrivo prese da eh, ovviamente sempre dall'elenco di tutte le fermate possibili, io l'elenco di tutte le fermate possibili ce l'ho nel vertex set, stavo per scrivere model.getfermate, get all fermate, ma non ce l'ho il model qua dentro, sono nella classe grafo, quindi l'ho ho, ho avuto nel costruttore, quindi se mi servisse potrei salvarmi il riferimento al modello quando, diciamo, quando ho creato il grafo, ma in realtà in questo caso non mi serve, lavoro direttamente sul grafo, quindi graph.vertex set, Che mi dà l'elenco di tutti i vertici. Per ogni vertice, beh, innanzitutto se è diverso da quello di partenza, not arrivo.equals di partenza, se no il costo dovrebbe essere 0, ma non ha senso che lo calcoli. Calcolo il peso come Bellman Ford, caro Bellman Ford, dimmi il costo per arrivare al vertice d'arrivo e aggiungo la mappa, punto put, per la fermata di arrivo il valore che è il peso. Okay. A questo punto ciò che mi rimane da fare è convertire questo in una, nel, nel testo, nel messaggio, nelle stringhe da stampare. string messaggio oppure testo quale partiamo da una stringa vuota e poi andiamo ad aggiungere per, ogni, per ognuno di questi elementi della, della mappa uh, distanze punto key set vado ad aggiungere testo uguale più aggiungo il messaggio che, il, che contiene il nome della stazione e il valore della distanza quindi il nome della stazione è f.getNome e la distanza, mettiamo un uguale, è eh, il peso che ho memorizzato dentro la mappa, quindi distanze.get di f, più, e poi è una capo, poverina. e return test sì, possono esserci degli errori l'abbiamo scritto di getto ma il ragionamento grosso modo è questo e non stiamo ancora mettendo in ordine per peso in realtà vengono fuori in ordine sparso non in ordine di peso, di distanza ancora, dopo che ho creato la mappa prima di creare stringhe dovrei fare un sort Questa stringa qui torna al controller eh, che la mette direttamente nell'interfaccia utente. E con questo, a meno dell'ordinamento, però prima vorrei fare un debug, prima di andare ancora a aggiungere quello, ehm, abbiamo terminato l'esercizio. Eh, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma abbiamo ragionato riga per riga. Abbiamo di esercizio cercando sempre di tenere separati i vari pezzettini. Il main da una parte, il modello dall'altra, il grafo dall'altra ancora e il controller che non fa altro che connettere i fili, prendere un evento di qui, passare l'informazione di là, però di lavoro vero, lui i dati non li tocca quasi mai. Cioè lui ha il riferimento al modello e al. E al grafo, però i dati contenuti di fatto non li usa, vabbè sì per creare la tendina, ma in un modo molto molto semplice, perché il lavoro quando è più pesante deleghiamolo sempre a delle classi che contengano. Questo graph model ha, questo, ha questi due metodi, calcolo del percorso, build graph, eccetera, che sono quelli che ci servono. L'intervallo poi lo faccio sistemare, così dedichiamo ancora 5 minuti per vederlo funzionare, che ci dia, sperando, un minimo di soddisfazione. Prima però di, di chiudere, di fermarci un attimo, eh, quindi spendiamo questo esercizio, ma torniamo alla domanda che vi ho fatto ieri sul finale lezione, no? Che è più difficile che non debaggare questo. Allora, noi stiamo ragionando con una bestia di questo genere e abbiamo detto, la mappiamo, la traduciamo come grafo orientato e pesato, per cui noi sappiamo che, che ne so, prendo qualunque stazione, tra questa stazione, non fatemele pronunciare in francese, e quest'altra stazione, c'è un arco che va e un arco che torna indietro e ad entrambi abbiamo associato un peso che è un numero reale che per noi rappresenta il numero di minuti di percorrenza media, che okay, abbiamo visto eh, calcolato in modo approssimativo tenendo conto della velocità media di percorrenza e la distanza tra le due stazioni, distanza calcolata tra l'altro in linea d'aria, eh, quindi non è detto che poi veramente sia in linea d'aria queste, queste distanze. ma vabbè. È un'approssimazione, un dato che abbiamo. Se noi fossimo lì sopra con il cronometro alla mano, se fossimo i gestori della metropolitana, conosceremmo i, i tempi di percorrenza reali. E questo ci fa dire che, ad esempio, per andare da questa stazione a quest'altra c'è un percorso che magari è fatto così: da Breguet alla Bastiglia, a Drue, a questo, Rai D, e poi va a Gardelion e ha, che ne so, una, due, tre, quattro, cinque fermate. In realtà non, non interessa tanto il numero di fermate, interessa la somma dei tempi, cioè dal nostro algoritmo trova i percorsi che abbiano la somma dei tempi minima. Dopodiché l'algoritmo ignora il fatto che per fare questo percorso devo cambiare linea due volte, devo percorrere due linee diverse. Scusate, tre linee diverse, quindi devo fare due cambi. E ieri ci chiedevamo come faccio a tenerne conto, perché poi magari, vedete che questo, 1, 2, 3, 4, è un altro modo per arrivare alla stessa, lasciamo perdere questa cosa tratteggiata che è un tappi molto lungo, ma se fosse una stazione, ho preso un esempio a caso, quindi eh, magari il tempo potrebbe essere maggiore, ma il numero di cambi è minore, perché in questo caso cambia una volta sola qui, no, perché, no scusate, cambia una volta sola qua sotto. Quindi magari ho da farmi 10 minuti a piedi, ma mi conviene perché cambio una volta in meno e quindi devo aspettare meno. Questo l'algoritmo non lo sa, perché nessun punto, nessun luogo ha l'informazione sul cambio di linea. Allora, come potremmo fare a tener conto anche di questa informazione? Oh, non c'entravo con l'esercizio, è eh? un ragionamento in più che stiamo facendo. La prima idea che mi viene in mente è dire: Ah, no, tieni conto che questo non è un grafo, ma è un multigrafo. Oppure, e quindi eh, ogni arco, innanzitutto tra, due, tra qualunque coppia di stazione possono esserci più archi. Questo succede di rado, avevamo visto, però può succedere. E però agli archi, diciamo così, eh, si devono ricordare a quale linea appartengono. Guardiamo questo tratto qui io ho una, due, tre, quattro, cinque stazioni di fila in cui viaggiano parallele la linea di questo color lilla e di questo color verde. Allora nel grafo che abbiamo ora, nel grafo semplice, il fatto che io salga sulla linea lilla e ci rimanga, oppure il fatto che ad ogni fermata scendo dalla lilla per salire sulla verde, poi qua dopo scendo dalla verde per risalire sulla lilla e così via, non fa nessuna differenza. In qualche modo, ma anche perché in realtà questi due archi li abbiamo fusi in uno solo, ne abbiamo messo uno solo dentro. Potremmo mantenerli tutti e due, ma poi non mi basta. Nel senso che io potrei mantenere un arco con scritto verde, un arco con scritto lilla, o meglio con scritto... qual è il nome di questa... dove è andata? La 9, che è quella verde, e la 8, che è quella lilla. Però poi non mi basta. Perché o mi faccio io la procedura di visita del grafo con i cammini minimi, e allora la no, devo studiare bene, perché vuol dire che con ogni nodo, ogni arco uscente avrà un peso diverso, che dipende dal tratto precedente e dal tratto successivo, se hai due tratti, se faccio un tratto verde più un altro tratto verde ha un peso che è dato solamente dal tempo di percorrenza del tratto verde successivo se faccio un tratto verde seguito da un tratto lilla dovrò sommare il tempo di cambio e quindi non, ho, non posso usare l'algoritmo belle che fatto di Bellman Ford o Dijkstra per dire calcolami questo cammino devo farmelo io l'algoritmo e studiarmelo in modo che mi calcoli davvero il minimo perché ricordate quella ipotesi che avevamo fatto tutti gli algoritmi su cammini minimi facevano una bella ipotesi che il costo per arrivare a un nodo non dipendeva il percorso minimo per arrivare a un nodo non dipendeva da, dal percorso che avrei proseguito a fare. E eh, qui non è, non, è, non è più vero, non è più del tutto vero, bisogna fare attenzione, bisogna riverificarla questa ipotesi. Perché se io ci arrivo con la linea verde e voglio proseguire sulla verde, oppure ci arrivo con la linea lilla e devo proseguire sulla lilla o sulla verde, cambia il percorso che farà a valle in funzione del percorso da cui sono arrivato a monte. Cosa che invece non era vero, era l'ipotesi di base con cui abbiamo costruito tutti gli algoritmi sui cammini minimi. Il rilassamento stesso. Allora, anziché dire mi costruisco un algoritmo che è un'opportunità, un una possibilità mi costruisco un algoritmo fatto su misura sul mio problema e me lo penso da zero, me lo faccio ricorsivo vado a farmi... oppure cerco di modellare il problema in modo che sia digeribile dagli algoritmi che esistono già. Allora come si può fare? Beh, allora, innanzitutto ragioniamo. Noi abbiamo, ehm, fare, fatemi fare uno schizzo alla lavagna. Abbiamo, abbiamo un problema che è questo. Immaginatevi avere una stazione, una fermata, in cui arrivano due linee. Dimentichiamo il fatto che può essere multigrata, perché no, che arrivano da stazioni diverse, no? Non ci interessa, non è questo il problema. E quindi abbiamo una stazione A, centrale, in cui arriva una linea 1 e prosegue la linea 1 qua sotto, supponiamo che il corso di così e la linea 2 si muove di così. Ok? abbiamo questi quattro archi e i percorsi possibili sono arrivo da qua, faccio la linea 1, e proseguo sulla linea 1, oppure da sotto, e proseguo sulla linea 2, oppure può venissimo darsi che la questione A decide di cambiare. Però il fatto quindi da L1, se ci arrivo da questo arco e proseguo su L2, il costo di quell'arco L2 non dovrebbe essere solo il tempo di percorrenza delle L2, ma dovrei sommare il tempo d'attesa medio per una nuova vettura sulla linea. Ma l'algoritmo non lo può sapere. Allora devo modificare il grafo. Estendo la presentazione del grafo in modo da ingannare un po' l'algoritmo e farti sommare che cioè, mi serve di fatto questa stazione A e la dovrei rappresentare almeno come due nodi A1, A2 il nodo 1 è il binario su cui viaggio la linea 1 anche se fosse lo stesso binario non mi importa il okay? binario puntuale la stazione A2 è il binario su cui viaggia la linea 2 e quindi lui posso arrivare su L1, continuare i due cammini minimi mi sa che devo semplicemente sommare i tempi, ma posso anche cambiare allora io posso aggiungere due armi che rappresentano il fatto di lì e di cambiare e su questi due archi ci metterò sull'arco che va da 1 a 2 un peso pari al tempo di attesa delle vetture della linea 2 se devo cambiare da 1 verso 2 e da 2 verso 1 ci metterò il tempo di attesa delle vetture della linea 1 quindi qua di sicuro il grafo non può essere non orientato, devono essere due, due archi diversi perché hanno pesi diversi. Allora, in questo caso cosa faremo i cammini minimi? No? E beh, per arrivare, se supponiamo che da qua possa arrivare a questo modo di destinazione, quando lui deve scegliere che cammino prendere, se arriva dalle L1 dice che hai la possibilità di attraversare semplicemente l'arco successivo scende da A1 L1 oppure che uno ha un altro autocente che è questo sotto certo che va su 2 più quest'altro arco qui ma i cui i pesi si sommano poi per noi i pesi sono sempre espressi in tempo, in minuti quindi ha senso sommarli. allora in questo modo sto complicando il grafo creo dei nodi, dei vertici in più che non c'erano per rappresentare un problema che è più complesso ma risolvendo il problema semplice dei cammini minimi sul grafo più complicato, sto di fatto risolvendo il problema più complicato. E poi ci sono delle situazioni più complicate. ma no? se io avessi tre linee in arrivo, cosa devo fare? Beh, avrò tre nodi, in cui nel primo arriva la linea 1 e riparte la linea 1, poi ne avrò un altro in cui arriva e riparte la linea 2. Poi ne un altro in arriva e parte la linea 3 e poi abbiamo tutti i possibili possibilità dalla linea 1 alla 2 o alla 3 e quindi diciamo il tempo di attesa della 3. Vediamo, dobbiamo scrivere no, T3, T2 qua e T3 di là. Oppure dalla linea 2 mi sposto sulla 1 con il tempo di attesa chiamiamo Q1, dalla 2 alla 3 con il tempo di attesa più 3. E dalla 3 posso andare verso la 1 con il tempo di attesa più 1 o verso la 2 con un tempo di attesa più 2. Poi non dimentichiamoci che poi queste linee sono bidirezionali, di quindi in realtà avrei anche poi negli altri che entrano e escono su no? ciascuno di questi vertici eh, che faccio rappresentano una linea che viaggiano, che sono orientati all'altro lato. Eh. Anche qua ci sono. Vediamo, eh, abbiamo fatto ragionamento in un verso. Ma vale anche nel verso opposto. Ma qui mi va bene, nel senso che io, se io cambio dalla linea 1 alla 2, ecco sotto. Perché sto andando arrivando in questo verso e continuo in quest'altro verso, oppure perché sto arrivando da questo verso, risposto sposto solo nelle due e poi continuo di qui o di là, è uguale. Se facciamo l'ipotesi, che mi pare ragionevole, è che la frequenza delle letture nei due versi sia la stessa, anche perché le letture quelle sono, non è che le faccio passare nel capolino. e le rimatterò in Ok? Quindi mi basta. La revenutazione che comincia a diventare un pochino pesante se io avessi stazioni più complesse. Se avessi quattro stazioni, adesso non fatemi più mettere tutti i nomi, i numerini, una stazione a cui arrivano quattro linee e i, i possibili cambi di stazione sono tanti, no? Cambi di linea Devo creare, ma è che devo creare io, eh. quando nella mia vita lavoravo, praticamente, quando ho è, è un aperto, mi viene, ma quante linee diverse sono? Questa stazione ce ne sono sette. Allora, per 7, 7 si, poi 7 per sette Perché da ciascuna una, una certa, una certa una linea, poi passavo a cento un'altra linea. Create di fatto un sottografo completo di tutti i possibili cambi di stazione, cambi di linea, diciamo. in realtà c'è un'alternativa sempre ragionando sulle modellazioni possibili che è quella di notare che sì, è vero, potrei fare così però è pesante questo carro qua da costruire infatti. anche perché se qui viaggia la linea 3 pongiamo, tutti gli archi entranti qua avranno peso di 3 B3, B3, no, perché tutte le volte che verso il 3 e ho detto che ci sono il tempo della tela della cosa di quello allora c'è un modo diverso per rappresentare la stessa informazione spreccando meno archi? A me uno in mente, che è quello di prendere. Facciamo sui quattro nodi. Un nodo centrale in più, dal quale si arriva alla linea 1 con tempo di 1, si arriva alla linea 2 con tempo di 2, alla linea 3 con tempo di 3, alla linea 4 con tempo di 4 e che è raggiungibile da qualunque linea con tempo 0. Quindi in questo caso se devo passare dalla linea 1 alla linea 3 non ho più l'arco che va da 1 a 3 con tempo t3, ma un arco che va da 1 al nodo centrale con tempo 0 e poi da qui posso andare dove voglio, compreso se sono scemo tornare alla 1 oppure andare alla 3, quindi a questo punto l'arco che ha peso 3 lo metto una volta solo. Spendo un nodo in più ma un numero di archi che è proporzionale al numero di linee anziché essere proporzionale al quadrato del numero di linee che arriva in questa situazione cosa è meglio? l'elenco delle stazioni non posso più fare grafo.getVerte o vertexCenter no? perché l'elenco dei vertici non corrisponde più 1-1 con le stazioni per fermare è più complicato la realtà è più complicata quindi ho fatto il lavoro in più per non c'è più nessun vertice che corrisponde alla stazione la stazione è rappresentata da un gruppo di vertici quindi dovrò avere da qualche parte, perché sono pure dati in raccordo tra la vera della propria e il problema integrato. Chiamarli in modo giusto, ovviamente c'è un lavoro che non Ma è fattibile, è un lavoro che dobbiamo fare tutte le volte che facciamo un problema complesso e cerchiamo di rappresentarlo con i due dati che abbiamo scritto. Non sempre il mapping è, è uno a uno, come voi vedete. Chiaro, un po'. chiaro che se le non posso chiedere di fare una di questo genere perché chiedo un po' di tempo di esplorazione, eccetera è una subito però nel, nel corso di organizzazione ci possiamo passare avete delle domande, commenti? questo mi sembra il modo veloce, semplice, questo qui di tenere in conto su questo grafico, su questo problema anche dei tempi di attesa senza, cioè dovendo, potendo, o volendo ancora sfruttare gli algoritmi che ci sono in libreria se no, non abbiamo nessun problema a inventare, a scrivere noi l'algoritmo. Fai un bel algoritmo ricorsivo, che va a esplorare tutte le strade possibili, ma sicuramente non sarà efficiente come quelli che ci sono, che sono belli polinomiali, perché sfruttano le proprietà del grafo. Allora, io preferisco avere un grafo più complesso, nel senso di più nodi più archi, che ha però le proprietà che servono per far funzionare un algoritmo polinomiale efficientemente, Piuttosto che avere un grafo più semplice, puoi avere un algoritmo più complesso, più complicato, ma anche con una complessità maggiore, perché non riesce più a sfruttare le proprietà che matematiche che sono studiate per il grafo. Però è sempre una scelta possibile, si possono fare sempre tra Se non ci sono domande o commenti, direi che abbiamo proficuamente investito questi 20 minuti in termini di grottacapi e facciamo un intervallo, poi dopo chiudiamo l'esercizio su linea di presenza debugging e, e vediamo, iniziamo un altro argomento un po' più rilassante perché è un po' più teologico.